Dunque, in questa giornata di pre-vacanze di Pasqua eh, vi racconto un po' un argomento che abbiamo tenuto di lato per un certo periodo di tempo, ma che prima o poi diciamo così, dobbiamo trattare e direi che è toccato oggi. Eh, che è quello delle eh, librerie per la gestione del tempo, delle date eccetera, no? già dalla prima lezione vedete usiamo una cosa che si chiama local date e poi vi spiego perché e come si usa okay? eh, e oggi è venuto quel giorno. Eh, per, per motivare no? la scelta vi, vi faccio un pochino di storia, eh, solo per condividere che la gestione delle informazioni temporali, quindi date, orari, eccetera, è una delle cose che noi umani facciamo nel modo più complicato possibile, un po' per motivi storici, un po' per motivi astronomici, perché non è che siamo noi che decidiamo di quanti giorni è fatto un anno o di quanto è, quanta è la durata delle fasi lunari, quindi ci sono delle costanti, dei numeri che saltano fuori dalla natura in cui viviamo. E poi in realtà ci sono delle cose che ci, in cui ci complichiamo la vita da soli, come la lunghezza diversa dei vari mesi, eccetera, eccetera. No? Eh, e quindi noi siamo abituati, non ce ne accorgiamo quasi, ma siamo abituati fin da piccoli a fare dei calcoli col, o diciamo, a dare per scontato che il tempo si misura in, un, in 12 mesi di lunghezza diversa e poi ogni tanto ci sono degli anni bisestili e, e ovviamente ci sono delle, dei fusi orari. No? all'interno del mondo, per cui dire che ora è, è una domanda difficile, no? perché devi sapere a chi stai parlando, dove si trova, se c'è l'ora legale in quel luogo, se quell'ora legale è di un'ora, di mezz'ora, se c'è un orario, se è lo stesso tuo, addirittura che giorno è, è una domanda che può avere una risposta diversa, no? No, poi ce ne rendiamo conto che non so, a Capodanno quando ti dicono, ah guarda in Australia già l'anno nuovo e qua non ancora, ecco. Queste cose qui che sono folklore nel momento in cui lo dobbiamo poi informatizzare no? c'è da, da impazzire a gestire tutti i casi particolari. E, eh, ad esempio ci sono alcuni siti, sicuri, se, eh, vi ho riportato un paio di link, su volete divertirvi un po', perdere un po' di tempo, su tutte le affermazioni che a prima vista eh, sembrano eh, sensate mentre in realtà sono tutte false. No? tipo ad esempio una frase semplicissima in cui dice in un giorno ci sono 24 ore, sembra quasi diciamo, tra le varie cose quella più ragione. in realtà non è vero perché sappiamo che due volte all'anno ci sono o 23 o 25 ore quando cambiamo l'ora legale in ora solare e viceversa, quindi affermazioni che sembrano di buon senso, in realtà se uno va ad applicare tutte le regole e tutti i funzionamenti si accorge che non sono vere. E, e così via, no? qui ci sono cioè, questi siti qua che si divertono a raccogliere queste informazioni qua, questi preconcetti errati no? o queste ehm, sovrasemplificazioni di quella che è la natura del problema. Ma anche perché quando noi parliamo di tempo, in realtà intendiamo tante cose diverse, no? ad esempio la cosa, il concetto più semplice, che anche è anche più semplice da gestire in un calcolatore, è il concetto di istante di tempo. Finché non tiriamo in ballo la relatività, in cui diciamo, il tempo non è più una quantità assoluta ma è relativa, eh, e quindi, eh, ad esempio, se dovessimo eh, con, diciamo così, sviluppare dei sistemi che vanno in orbita sui satelliti, allora anche il concetto di istante di tempo non vale più, no? alle velocità a cui girano. Ma eh, sulla Terra, diciamo così, è facile parlare di un istante di tempo. Cioè l'istante di tempo in cui sei nato oppure l'istante in cui l'uomo è atterrato sulla Luna. Quello è un punto, immaginandosi il tempo come una quantità lineare, una linea retta, identifichiamo un punto su quella retta. E quello è facile, tutto sommato, perché basta, per identificare un punto su una retta basta identificare un'origine un arbitraria, un punto zero, e poi una distanza dall'origine. Per cui molti calcolatori misurano il tempo, misurano gli istanti di tempo come il numero di secondi, millisecondi, microsecondi a seconda dei casi, rispetto a una data fissa che spesso in informatica si sceglie il primo gennaio 1970 perché in realtà prima non c'erano i computer e quindi non serviva e quindi un istante di tempo è il numero di millisecondi dal primo gennaio 1970, questo è un numero intero su cui è facile essere quasi tutti d'accordo purché ci mettiamo d'accordo che il primo gennaio 1970 in un determinato fuso orario, devo dire quale fuso orario altrimenti non saremmo mai d'accordo, però questo è facile, no? oppure possiamo parlare di giorni, no? Cioè tante informazioni sono relative al giorno, oggi, domani, domenica, ogni lunedì. È una nozione che ci è naturale, ma quando parliamo di un giorno non parliamo necessariamente di un istante, cioè dire adesso e dire oggi sono due concetti diversi per noi. Uno è un istante, l'altro è un giorno, che è un contenitore, un intervallo, che corrisponde a una data, ma non corrisponde a un orario. Ecco, ci potrebbe stupire, ma ci sono tantissime librerie eh, diciamo, di informatiche che non distinguono tra i due concetti e quindi diventa molto difficile rappresentare un giorno senza un orario, senza indicare un orario specifico, per cui si fanno le peggio schifezze e dico vabbè allora mettiamo l'ora 00, come ora, se non mi interessa l'ora mettiamo 00, ma anche se, purtroppo 00 vuol già dire mezzanotte, quindi no, è un'interpretazione eh, un po' sbagliata. Eh, oppure viceversa potrebbero essere, cioè, quando avete un negozio l'orario di apertura è che so, dalle 9 alle 17, di tutti i giorni, cioè, mi interessa solamente la fascia oraria, non mi interessa dire oh, ogni giorno in cui il sole sorge che quell'orario inizia a quell'ora di quel giorno, quindi un istante, e termina a quell'ora di quel giorno, quindi un altro istante. Okay? E quindi noi siamo abituati a lavorare con informazioni temporali parziali, solo il giorno solo l'ora, tutte e due combinate insieme in un istante combinate insieme in una ricorrenza quindi tutti i lunedì alle 10 l'orario delle lezioni sono abbastanza una cosa ricorrente eccetera e poi anche spostarsi nel tempo spostarsi nel tempo può voler dire tra tre ore, che è una cosa facile o può voler dire l'ultimo sabato prima della fine del mese no? cioè se i documenti contabili e le fatture di solito eh, la fattura va pagata entro fine del mese successivo e a seconda del giorno del mese attuale c'è cioè un numero di giorni diverso eh, e sono cose che abbiamo bisogno di rappresentare no? e sono tutte nozioni diverse quindi ci piacerebbe avere una libreria che ci permette di rappresentare tutte queste cose diverse no? e vedremo che purtroppo non è tanto così allora, se passiamo dal punto di vista informatico, ci sono due modi no, diversi di rappresentare il tempo. Quello più semplice è, chiamiamolo pure il tempo macchina, che eh, rappresenta il tempo come istanti di tempo. No? Quindi vale sulla prima rappresentazione che abbiamo detto. Il numero di secondi, millisecondi da un punto di riferimento fisso questo è facile per un computer perché il tempo viene interpretato come un numero intero crescente, sempre crescente lineare cioè il fatto che sono passati 200.000 millisecondi boh. ok, è passata quella quantità di tempo non mi interessa se sono passato da un giovedì a un venerdì successivo se c'era la mezzanotte in mezzo se è arrivata l'ora legale nel frattempo quelli sono i millisecondi che sono passati perché l'orregale ovviamente non cambia il tempo cambia solo il modo in cui lo esprimiamo ma diciamo così lo scorrere del tempo rimane tale quale quindi a livello informatico la cosa più semplice da fare e molti sistemi fanno questo è misurare il tempo in termini lineari ma questo però non è molto utile perché noi vogliamo che il calcolatore sia in grado di comunicare con l'umano e mostrare il tempo in termini umani appunto quindi parlando di mesi, anni, settimane, giorni, ore. E ovviamente c'è una corrispondenza tra i due, ma questa corrispondenza è dove si complicano le cose, okay? dove le cose diventano complicate. Quindi internamente la macchina misura il tempo in modo lineare, ma poi per tutte le operazioni di input-output e per molte operazioni di elaborazione in realtà deve passare al modo umano di misurare il tempo, no? con i vari intervalli. No, giorno, mese, anno, settimana, ora, minuti eccetera eccetera e con tutte le complicazioni locali dovute ai fusi orari, all'ora legale eccetera eccetera e eh, per ciascuna di queste tipologie di informazioni vabbè, dobbiamo essere, imparare a fare le operazioni più semplici tipo leggere un dato scritto, fare il parsing da una stringa capire di che data stiamo parlando quando l'utente immette una stringa oppure visualizzare qualche cosa, quindi quando un oggetto di tipo temporale lo mostro in una forma in cui l'utente possa capire, perché se noi dicessero che adesso siamo al millisecondo 2.380.000 non ci dice nulla, no? non ci dice che giorno è o se siamo in ritardo per la lezione. E poi dobbiamo riuscire a impacchettare e spacchettare l'oggetto tempo nei suoi componenti, quindi magari il giorno, magari l'ora, magari il giorno della settimana. No? E, e quindi devo poter ragionare sull'istante di tempo complessivamente oppure sulle sue singole componenti e questo tra l'altro mi porta a poter fare dell'aritmetica no? ragionare tra due giorni che, che data sarà oppure qual è la differenza di tempo tra due date e cose di questo genere il tutto complicato appunto dei fusi orari in cui se siamo fortunati ragioniamo su un fuso orario solo che è il nostro locale oppure sul fuso orario 0, diciamo, quello ufficiale, che una volta si chiamava fuso orario di Greenwich, no? e quindi come sigla si chiamava GMT, poi tutti un po' gelosi che Greenwich fosse più famoso degli altri, allora hanno definito lo stesso fuso orario con un nome diverso, UTC. No? Quindi si chiama fuso orario centrale, che è quello che ha, diciamo così, eh, fascia oraria zero, Prende il nome di UTC cioè Tempo universale coordinato Oppure il fuso orario Z A volte si usa la Z per indicare che l'offset è 0 hm? Che non corrisponde con l'ora di Greenwich Perché l'ora di Greenwich in realtà può, può prendere l'ora legale Quindi non, non è detto che coincida sempre Noi normalmente quando non abbiamo l'ora legale Viviamo nel fuso orario UTC più 1 Quindi siamo un'ora in più rispetto all'ora centrale. Okay? In particolare la nostra fuso orario, anche ogni fuso orario ha un, si può indicare con un offset rispetto all'UTC oppure con una sigla, ad esempio CET è la sigla per il fuso orario dell'Europa centrale. A volte poi eh, oltre al fuso orario può esserci la, quella che noi chiamiamo l'ora legale che ultimamente in Europa si sta complicando perché una volta la mettevamo tutti la toglievamo tutti lo stesso giorno in Europa poi hanno cambiato le regole e adesso ogni Stato fa un po' ciò che vuole mm? eh, quindi via via anno su anno vedremo sempre più complicazioni del tipo ma io ti devo andare in Francia che ora sarà e a seconda dei giorni ecco questa è una solo una mappa più o meno aggiornata di fusi orari solo per ricordarci che il fuso orario è una nozione non solo astronomica ma anche politica, cioè se fosse una nozione astronomica, cioè dove si trova il sole, a quanti gradi si trova il sole di differenza, vedremo delle belle fette verticali di larghezza tutte uguali, in realtà vediamo che alcune fette verticali sono più ampie di altre e, e, e addirittura abbiamo alcune nazioni che sono sulla stessa verticale come l'Inghilterra e la Spagna che hanno due ore diverse, due orari diversi per scelte che hanno fatto, ad esempio la Spagna per scelte commerciali, per commerciare con il resto dell'Europa centrale mantiene la stessa ora per comodità, UK invece sono ben fieri di mantenere un'ora diversa, eh, oppure avete la Cina centrale che geograficamente coprirebbe almeno quattro fusi orari diversi, politicamente sceglie un'ora unica e dichiara no, che usa quell'ora quell sola. Mm. Poi ci sono delle cose carine. Questa zona tratteggiata è spostata, vuol dire che è spostata di mezz'ora, quindi è un fuso orario di mezze ora, non di ore intere. Cioè, se uno se la va a studiare, qui vicino al cambio data ci sono le forme più strane perché un'isola che in realtà è qui, ma appartiene politicamente a un'altra nazione. E quindi la ficchiamo in un fuso orario diverso. No? Questa informazione qui, guardate la povera eh, Islanda no? che si trova qui sotto la Groenlandia, ma va a prendere il fuso orario dall'altra parte, eccetera. No? Eh, tra l'altro, queste informazioni cambiano, cioè ogni volta che cambia un governo, il governo può decidere che, di spostare il fuso orario della propria nazione oppure di spostare la data in cui avverrà il um, entrerà in vigore l'ora um, legale o cose di questo genere. Questo vuol dire che un qualunque programma che debba trattare i fusi orari deve avere aggiornato dentro di sé una grossa tabella in cui ogni nazione. Mi dice in che fuso orario si trova e quando mette l'ora legale, quando la toglie e di quant'è questa legale che mette o che toglie, cose di questo genere. È un database che viene aggiornato in continuo, in continuazione, e tutti i computer periodicamente se lo vanno a riscaricare. Quindi quando il vostro cellulare la domenica mattina ha cambiato l'ora da sola, qualche settimana fa, è perché dentro aveva una grossa tabella con tutti i fuso orari del mondo aggiornata a pochi giorni prima perché sono in continua evoluzione. E questa cosa è nata, diffuso orario, è nata in realtà in, modo, in un tempo relativamente recente. Cioè questa è una tabella del 1957, quindi non sono neanche passati cent'anni, prima di allora non si parlava di questo, di questo problema. Ma perché? Perché i mezzi di trasporto erano talmente lenti a cavallo che io parto quando arrivo arrivo. Okay? Poi quando arrivo cosa succede? Poi non avevo l'orologio da polso, non esisteva, no? Per cui quando arrivo mi regolo sulla base del campanile della città in cui mi trovo. Finito il problema. Il primo problema sono, sono posti chi? I, I ferrovieri. Quando ho cominciato a costruire la rete ferroviaria tra la città, per decidere un orario dei treni, eh, devi, se hai un treno che va da New York a Boston, non puoi... Eh, cioè, devi tener conto del fatto che magari ciò che a New York chiamano mezzogiorno, a Boston lo chiamano in una cosa in di modo diverso. E all'epoca non c'erano ancora i fusi orari discreti, no? di un'ora di distanza. Infatti, qua diceva: allora, se a Washington è mezzogiorno, allora, che ne so, ad Albany sono le 12.14. Cioè, ogni città aveva il suo orario. Che andava avanti e indietro di qualche minuto rispetto alle altre, ma andava bene così no? perché nessuno se ne accorgesse, nessuno se ne poteva accorgere. Se non, chiaramente, i primi che hanno cominciato a fare gli orari di treni perché non si scontrassero, perché ci sono le, le, le coincidenze, hanno dovuto cominciare a fare delle tabelle in cui mettevano d'accordo queste cose, perlomeno esplicitavano queste differenze di tempo, e poi, poi via via, chiaramente, si è cercato di ridurre, a ridurre il numero di zone. Per cui è vero che se tu sei 50 km più ovest astronomicamente resti in un orario diverso, ma senti, mettiamoci d'accordo che siamo nella stessa ora, no? Quindi arriva da lontano questa cosa. Eh, per farla breve, arrivare al punto di oggi, ehm, tra l'altro non c'è neanche accordo su come si scrivono le date, no? Anno, mese, giorno, mese anno giorno, giorno anno mese, ad esempio. Anzi, diverse culture usano convenzioni diverse. A livello informatico è stato emesso, è stato sviluppato uno standard, ISO 8601, che anche esso ovviamente è molto complicato, come tutte queste cose, ma diciamo, se vogliamo il succo è che questo standard prescrive che le date si scrivano sempre in questo formato. Anno, per esteso, trattino mese, trattino giorno anno, mese, giorno. Tra l'altro ha senso perché andiamo dalle cifre più significative, unità, dalle unità misur, di misura più significative come gli anni, a quelle meno significative come i mesi, quelle ancora meno significativi come i giorni. Quindi leggendo il numero da sinistra verso destra andiamo da cose più pesanti, da valori numericamente più pesanti a valori numericamente meno pesanti. E questo fa sì che tra l'altro, se esprimo le date in questo modo, quando io le vedo in ordine alfabetico, sono anche in ordine cronologico. E vale solo se lo scrivo in questo modo. Okay? L'anno lo scrivo per esteso, non scrivo 17, ma devo scrivere 2017 perché altrimenti lo confondo con il 1917, ad esempio. Okay? E quindi ci siamo dati delle regole almeno per la rappresentazione interna al calcolatore sotto forma di testo delle date. Di usare sempre questo formato, il cosiddetto formato ISO, che vale per le date, ma vale anche per gli istanti di tempo. Basta agganciare una T e un orario e ad una data specificherò anche l'orario corrispondente ed eventualmente il fuso orario specificando l'offset oppure specificando la sigla che indica eh, il fuso orario stesso. Poi ci sono tanti formati alternativi no? che sono tutti specificati nella, nella, nella, nella norma ISO. Ok, questa è la situazione in, nel mondo in Java in Java, eh, beh, sin dalla prima versione di Java ovviamente Java 1 che stiamo risalendo a vent'anni e più fa ehm, ovviamente si sono posti il problema di dire ma quando il programmatore deve eh, memorizzare una data che, che classe usa? cosa fa? usa una stringa? usa un intero? no no, creiamo una classe che si chiama date okay? nella versione 1.0 di Java hanno introdotto questa classe date come l'hanno introdotta si sono accorti che faceva schifo perché funzionava male, perché creava degli errori di programmazione. E quindi subito dopo, ma nella versione, subito dopo vuol dire nella versione 1.1, l'80% dei metodi della classe Date è stato deprecato. Ha detto, ragazzi, non usateli perché non funzionano bene. E allora è stata introdotta un'altra classe, dalla versione 1.1 in avanti, eh, mentre Date era stata sviluppata da.. da all'epoca all si chiamava Sun Microsystem, l'azienda che sviluppava Java. Eh, in parallelo l'IBM ha sviluppato delle sue classi, molto più complicate, che ha, chiamava, che ha chiamato classi calendar, quindi dalla versione 1.1 è stato introdotto nella libreria standard di Java eh, anche la classe calendar, senza sostituire la classe date, affiancandosi, ok? molto complicata da usare perché la classe calendar è stata pensata per poter essere usata con qualunque calendario esistente inventabile, non solo inventato, anche inventabile. Per cui uno un domani potrebbe decidere che l'anno dura 400 giorni, è fatto di 27 mesi e con la classe calendar crea una, una, cioè una stazione di calendario che funziona, che può funzionare. Quindi ad esempio la classe calendar ha difficoltà anche solo a conoscere il concetto di giorno e mese perché è un possibile modo di dividere il tempo. E non è l'unico eh? e quindi si può fare ma è più complicato del, di quanto in realtà non saremmo abituati. Date rimane e ha qualche metodo utile, calendar rimane un po' complicato da usare ma non ha tutti i metodi che aveva date e quindi per tanti anni ci siamo dovuti, porto, ci siamo dovuti portare avanti e indietro entrambe queste classi e di fatto diciamo, cercare di scavalcare una serie di bachi che ci sono tuttora. Poi dalla versione 8 di Java è stato introdotto un nuovo package, java.time, che per questa volta è stato progettato in modo completo e sensato ed è quello che vogliamo usare. È stato progettato in realtà dalla, dalla comunità, nel senso che i sviluppatori si sono stufati di impazzire a usare le classi standard di Java, hanno cominciato a creare de delle librerie a parte, una che è diventata famosa era la cosiddetta Yoda Time, perché parla un po' come Yoda, no? con, le parole, con le frasi girate al contrario, e che poi è stata standardizzata all'interno della libreria eh, standard di Java, dalla versione 8 praticamente, e, eh, ha il vantaggio che è molto lineare, regolare, no? non ha tanti casi particolari, e i casi più semplici, le funzionalità più, più frequentemente diciamo così, utilizzate, sono anche facili, più, più facili, puoi fare anche cose più complicate, ma di solito per fare cose semplici riesci a farlo in modo semplice. Quindi sulle classi vecchie non voglio no, spendere troppo tempo se non semplicemente farvi capire cosa hanno di male, cosa c'era che non funzionava. E per poi andare a spendere un po' di tempo a capire come funzionano invece quelle moderne. Allora la classe date, java.util.date, occhio scrivo util tutte le volte perché poi più, più avanti vedremo una, una classe diversa che si chiama java.sql.date che è diversa, no? nonostante si chiami date, sta in un package, in un package diverso. Allora l'oggetto date che cos'è? È una classe che dentro contiene un numero intero, basta. Quindi rappresenta un, un, un long, un intero lungo, un long integer, che è il numero di millisecondi dal primo gennaio 1970. Quindi rappresenta il tempo macchina e in particolare rappresenta un istante di, di tempo macchina. Quindi chiamarla già date è sbagliato, perché essendo un istante rappresenta per naturalmente sia una data che un'ora, quindi già questo crea confusione. Per definizione date lavora in, nel riferimento universale di tempo, quindi non supporta i fusi orari, quindi se io sono in un fuso orario diverso devo farmi i conti io. Eh, anche se non ha le nozioni di eh, secondo bisestile non si chiamano in italiano bisestili secondi ma hanno un nome non mi ricordo eh, sapete che la, tutti sappiamo che ci sono gli anni bisestili in cui si aggiunge un giorno al calendario ecco però questo non basta per tenere il calendario me, meglio in sincrono con l'ora solare vera astronomica ogni tanto si aggiunge un secondo quindi ci sono dei giorni in cui alle 23.59 Ok? Il minuto dalle 23:59 59 alle 24, anziché durare 60 secondi ne dura 61 perché si aggiunge un secondo extra. Non ce ne accorgiamo di solito, però chi misura il tempo in modo preciso sì. Questa classe qua non è capace eh, a gestire il minuto di 61 secondi. Um, come funziona date? Uh, se io lo costruisco un oggetto date senza parametri, mi crea un oggetto che rappresenta la data corrente, l'istante corrente, usiamo il termine giusto, oppure gli posso passare un long e lui mi costruisce un istante di tempo corrispondente a quel numero di millisecondi dal primo gennaio 1970, quindi adesso sono passati già diversi milioni di millisecondi, no? chiaramente da quella data. E poi ha un po' di metodi, l'oggetto date, Beh, contiamo che da qua in avanti non c'è quasi nulla, nel senso che sono getter, e setter e to string equals hashcode, quindi sono i metodi classici, gli unici metodi che fanno effettivamente del lavoro sono questi qua, after e before, che mi dicono se una data viene prima o dopo un'altra, essendo le date rappresentate come numeri interi, ci viene da pensare, bella forza, confronto i due numeri interi che sono contenuti al loro interno, tra l'altro, questo numero intero che rappresenta il tempo è accessibile con i metodi getter e setter che ovviamente si chiamano getTime e setTime, non getDate e setDate. Quindi un oggetto Data ha una proprietà time, ma sapendo che anche la proprietà time non rappresenta il tempo, nel senso dell'ora, time non è time come ora, ma time come istante di tempo, e quindi mi permette di leggere e scrivere questo numero long, questo numero intero poi c'è un metodo toString che stampa la data in questo formato qua e lui da solo non è, non è personalizzabile quindi immaginate la scomodità di avere quando voglio vedere una data vedrò sempre in questo formato qua quel giorno una settimana abbreviato il mese abbreviato eccetera eccetera okay? per cui per fare input e output si sono poi dovute creare delle altre classi che sono sempre nella libreria standard, eh, di nome DateFormat, su cui non spendo tempo, ehm, che anche qua sono abbastanza complicate da usare perché c'è una factory statica per ottenere l'oggetto formatter, poi all'oggetto formatter devi dirgli qual è il formato che vuoi ottenere e quindi... Eh, il formato full oppure il formato breve la lingua in cui lo vuoi rappresentare eccetera eccetera quindi una classe molto potente quella della formattazione delle date ma è anche molto scomoda da usare e poi è possibile anche scegliere la propria formattazione quindi da un oggetto data scelgo per eh, stamparlo devo costruire un formattatore specificandogli il formato e poi dire al formattatore di formattare una certa data quindi è abbastanza lungo, e il formato lo posso scegliere con certi caratteri di controllo. Questo è ciò che ci offriva la, la libreria standard. E quindi praticamente io ero obbligato a lavorare sempre almeno con tre oggetti, un oggetto data, una stringa che lo rappresentava, un oggetto formattatore, e poi avevo questi metodi dell'oggetto formattatore per passare da data a stringa e viceversa. Complicato. Ok? Um, vabbè. poi dicevo la classe data non è che faccia molto perché da sola fa solo before e after e eh, col formatter che può convertire dai verso stringa in una miriade di formati diversi eh, però non è possibile di fatto con l'oggetto date se voglio sapere che giorno del mese è oggi L'unico modo che avrei è prendere quell'oggetto date, fare produrre una stringa che contenga a un certo punto con le ultime due cifre il giorno del mese, estrarre quella stringa, la sottostringa e convertirla in intero e trovate in giro tonnellate di codice Java fatto così. C'è un numero che è un long, lo converto in stringa in un certo formato, estraggo la stringa e riconverto in intero. Immaginate quanti bacchi ci possono saltare fuori. No? Ehm, per gestire quelle informazioni temporali si può usare, anzi per tempo si è usata la classe calendar che invece gestisce i campi di calendario quindi anno, mese, giorno eccetera eccetera anche qua che è una classe che si appoggia a un oggetto data quindi di fatto usa gli oggetti data e permette di estrarne i singoli, i singoli campi e in particolare e qui ci si vede tutta la schifezza della progettazione di queste classi perché l'oggetto di tipo calendar che alla fine contiene un istante di tempo anche lui si può impostare l'istante di tempo con un metodo che si chiama setTime ma che riceve un parametro di tipo date la confusione regna sovrana e neppure e ne, ne un date.getTime che sarebbe invece un long c'è una confusione e questo infatti se fate delle ricerche a livello di stack overflow, per come si fa a trovare una data di domani, eccetera, trovate veramente, per le cose più semplici, 10 righe di codice, e poi molto spesso non funzionano. In alcuni di quei casi particolari che abbiamo visto all'inizio. Quindi in particolare calendar è una classe, dicevo, neutra rispetto al calendario, c'è una sua sottoclasse che si chiama Gregorian Calendar che contiene i campi che noi conosciamo nel nostro calendario ma in teoria potrebbe, sarebbe possibile inventarsi altri tipi di calendari. Quindi le classi calendar sono in grado di conoscere le unità temporali in cui noi umani misuriamo il tempo, ma ad esempio non sono in grado di fare input output, non c'è nessun metodo per convertire da o verso stringa. Per cui alla fine se io ho un oggetto calendar perché mi serve creare una data fornendo giorno, mese, e anno, se voglio stamparla devo convertirla in data costruire un formatter e convertirlo in stringa. E quindi mi giostro sempre 3-4 oggetti per rappresentare un solo dato, perché ogni oggetto ha un sottoinsieme dei metodi che mi servono. Fino al 2015, 14, quegli anni lì, quando, è uscito, quando si è diffuso Java 8, eh, questo era ciò che ci, dobbiamo, ci dovevamo assorbire. Invece le versioni più recenti di Java per fortuna hanno introdotto come standard questo nuovo pacchetto java.time che ha come vantaggio quello di avere una rappresentazione chiara, cioè dopo anni di sofferenza hanno detto sentite facciamo una cosa ordinata, eh, abbiamo un certo gruppo di classi che rappresentano vari tipi di informazioni temporali e tutte queste classi hanno tutti gli stessi metodi, o almeno hanno una serie di metodi che sono tutti coerenti eh, tra di loro ragiona in modo immutabile quindi tutti gli oggetti di tipo temporale da package Java.time sono tutti oggetti immutabili, cioè non è possibile una volta che ho creato un oggetto data cambiare il giorno cambiare il mese ciò che posso fare è costruire un oggetto nuovo con il giorno cambiato un po' come le stringhe non posso cambiare un carattere in metà di una stringa, ma posso costruire un'altra in cui quel carattere sia stato Costruito in modo diverso e questo l'immutabilità degli oggetti cioè, risolve tanti problemi, anticipa tanti, tanti bacchi, ad esempio eh, non c'è nessun rischio di confondere copie con riferimenti quando io ho un array list, devo sempre chiedere ma sto facendo una copia o sto facendo un riferimento, una reference a questo oggetto qua se l'oggetto è immutabile non c'è differenza perché in ogni caso non posso cambiarlo e quindi che sia una copia, che sia una, anzi mi invoglio a usare reference perché tanto non c'è il rischio che qualcuno me la vada a sporcare quel valore, perché non c'è metodo per modificarlo. E quindi ad esempio per dire eh, aggiungi un anno a una data avrò un metodo che in questo caso si chiama plus years che applico a un oggetto e mi restituisce un altro oggetto nuovo che è l'oggetto di partenza a cui è stata applicata quella modifica mm? ehm, questi metodi da cui il nome di YodaTime eh, sono fatti in modo che ogni, ognuno di questi metodi restituisce un oggetto quasi sempre dello stesso tipo e quindi vuol dire che dopo che ha chiamato un metodo posso chiamare un altro in catena no? si possono concatenare tra di loro spesso questi metodi quindi mi permette di evitare di creare tante variabili intermedie perché appunto non modificando l'oggetto eh, mi restituisce un valore che poi chiamo, su questo valore restituito chiamerò un secondo metodo che mi restituisce un secondo valore e così via e mi salvo solamente il risultato finale di questa catena allora di cosa stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di un gruppo di classi che sono definite in questa libreria che sono elencate qua Java, time, punto queste dozzine di classi che differiscono sulla base del, delle informazioni temporali che si tengono in pancia. Ad esempio, local date, che avevamo già usato qualche volta, è una classe che rappresenta anno, mese e giorno. Quindi ha solo le informazioni su una data, senza rappresentare in nessun modo le informazioni sull'ora se io volessi rappresentare anche le informazioni sull'ora creerei una classe, un oggetto di una classe local date time che ha anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi quindi qui mi sbilancio, qui sto usando il nostro calendario esplicitamente, non faccio come calendar, faccio finta di essere agnostico lavoro con questi campi, questi sono i campi di cui abbiamo bisogno eh, il primo, la prima classe instant è un po' particolare perché rappresenta l'istante di tempo, quindi il tempo macchina. Tutte le altre classi rappresentano invece tempo uomo, fino a qua, fino a month. Quindi mi interessa una data, ok, mi interessa rappresentare solo un anno o una classe year, mi interessa rappresenta, rappresentare il mese e anno o la classe year month, oppure month day, giorno e mese, vuoi rappresentare Natale, sarà il 12 dicembre. E l'anno non c'è, non mi interessa. Il concetto di Natale non contiene un anno. Oppure solo il tempo, local time ad esempio. Tutto questo è pensato, vedete che c'è scritto un local davanti, local date, local time, eccetera. Sono pensati per funzionare nel fuso orario locale, non nel fuso orario universale. Quindi io rappresento l'ora nel mio fuso orario, non in quello di Greenwich che non so come è messo rispetto a me. Se invece avessi bisogno di rappresentare informazioni in più di un fuso orario contemporaneamente, oppure di convertirle, allora ho un oggetto che si chiama zoned that time. Qui è un oggetto che contiene dentro di sé anche l'informazione sul fuso orario, sul time zone. Quando io conosco il fuso orario, ho informazioni specie sul fuso orario, non posso più scindere la da, da data dal giorno non esiste, no? non c'è uno zone time uno zone date perché eh, a seco, cambiando il fuso orario potrei cambiare giorno dall'oggi al domani se passo la mezzanotte no? cambiando il fuso orario quindi non è possibile rappresentare solo la data e solo l'ora per quello c'è una classe sola che, che ha tutto questa no? e poi ci sono gli 4, le ultime 4 classi che rappresentano invece degli intervalli di tempo delle distanze tra tempo in particolare abbiamo eh, duration e period che rappresentano la distanza regolata in termini di tempo, una riferita agli istanti, quindi a tempo macchina, e l'altra invece riferita al local date, local date time, quindi a tempo umano. Questa è no? la famiglia di classi, da questa tabellina qua capiamo subito quale classe ci serve a seconda delle informazioni che vogliamo rappresentare. E poi queste classi hanno quasi tutte, dicevo, gli stessi metodi. Allora, innanzitutto sono tutte classi, abbiamo detto, immutabili. Quindi non ci sarà nessun set, non c'è nessun setter in nessuna di queste classi. Ci sono dei metodi per costruire nuovi oggetti e sono i metodi di factory. Quindi normalmente io posso fare new di uno di questi oggetti, allora creo normalmente l'istante di tempo corrente, oppure creo un oggetto a partire da informazioni che ho. Allora, ho tre metodi di factory che mi costruiscono gli oggetti, of, from, e parse. Parse legge da stringa, of legge da un'altra informazione, ad esempio se io voglio creare una local date su oggi, scriverò local date senza new, perché è un metodo di factory. Localdate.ov eh, di 2023,05,04, anno, mese, giorno, giorno. L'ov richiede di specificare i pezzettini componenti della classe e me la costruisce. Poi c'è from che è simile, un effetto di simile, ma quando io invece... Devo costruire un oggetto con delle informazioni parziali, cioè posso rischiare di perdere informazioni. Ad esempio se io ho un date time e voglio ottenere solamente un date, quindi perdo informazione. L'oggetto di partenza avrà più informazione e invece l'oggetto attuale che sto costruendo ha meno informazione. Allora chi ha costruito la, la libreria ha detto distinguiamo o che non perde informazione un costruttore e non per informazioni da From che è un costruttore che in qualche modo mi dà un risultato approssimato perché magari lo sto mappando su, una, su un tipo di dato che ha meno, meno campi. Ehm, poi ci sono tanti metodi tipo get, ovviamente i set non ci sono ma i get nessuno vieta di averli, quindi ci sono get year, get month, get second, eccetera eccetera per estrarre le vari pezzi che mi servono. E poi ci sono dei metodi di. vabbè, format che mi restituisce una stringa, e ci sono dei metodi di modifica. Ad esempio, plus e minus aggiunge a un determinato ist, eh, oggetto una certa quantità di, plus seconds di secondi, plus days di giorni, minus weeks sottrae delle settimane, eccetera, eccetera. Sono dei modificatori che quindi prendono un oggetto e restituiscono un nuovo oggetto partendo da quello esistente, applicando una certa modifica. Oppure c'è la generalizzazione di plus o minus che è with, e with ah, diciamo, apre la famiglia una serie di modificatori, tipo la fine della settimana, o operazioni che non sono semplicemente somma e sottrazione. Quindi alla fine tutti gli oggetti hanno tutti gli stessi metodi, Qui vi faccio vedere la creazione di un oggetto di tipo localDate che, come vedete, non uso new, ma uso OV. Così per ottenere l'istante attuale non uso new LocalDateTime, ma uso now, che mi costruisce l'oggetto diciamo impostato sulla data attuale. Tra l'altro, quando io stampo un oggetto di questi, la rappresentazione di default sotto forma di stringa segue la norma ISO. Quindi è quella leggibile anno, mese, giorno, t, ore, minuti, secondi. Poi ovviamente se voglio posso formattarla in modo diverso, col metodo format, ma eh, in debug vedo già subito una rappresentazione utile. Ecco qua c'è un esempio dei, dei getter che ci possono essere, ovviamente alcune, ogni classe ha il getter solamente dei campi che contiene. No? Ehm... La, la, ciò fa, un, fa un pochino eccezione la classe instant perché è l'unica classe che rappresenta il tempo macchina e è quella che è un po' confrontabile con l'oggetto date antico perché ha dentro il numero di, attenzione nanosecondi, là erano millisecondi quindi questo è un milione di volte più preciso nanosecondi dal 1 gennaio 1970 l'instant va bene se devo So, misurare il tempo, accendo, misuro quanto dura una certa funzione, allora estraggo un instant, estraggo l'instant di partenza e l'instant di arrivo e mi, alla fine la differenza di questi due mi dà il numero di nanosecondi che sono passati. Non posso chiedere a un instant che giorno della settimana è, perché non ha questa nozione e quindi al limite dovrei convertirlo in un local date time per sapere che ora è o che giorno sia ecco dicevamo è più semplice anche qua convertire in string no? mm, eh, che ci serve sempre per l'operazione di input-output con i metodi parse e format che per default si aspettano che il formato che vogliamo sia il formato ISO quindi sia in stampa metodo format che in realtà è di cui toString è la versione semplificata eh, e anche metodo parse se inseriscono le dati in formato ISO parse è capace da leggere se invece voglio formati diversi anche qua vabbè, le cose, se voglio cose più complicate ovviamente le, eh, si complica anche il modo di ottenerle mi serve una, una classe che si chiama DateTimeFormatter a cui dirò quale formato voglio e lei ovviamente al metodo format o al metodo parse passerò anche questo classe formatter a cui ho detto qual è tra questi formati quello che voglio ad esempio. e se non mi piace nessuno di questi formati mi costru... questo è cioè, il frammento di codice se ci serve usarlo, se non, mi sa... se non mi piace nessuno di questi formati c'è una tabellina in cui posso costruire il formato che voglio mettendo insieme i singoli campi. Quindi se vi serve... Sa... Non... Sto, un... sto sorvolando un pochino velocemente su questa parte qua perché è un po' noiosa ma molto spesso non ci serve, no? Uh, però se ci servisse diciamo che in questi riquadri gialli ci sono gli esempi di codici da cui partire eh, per poi formattare secondo uno dei formati predefiniti oppure secondo uno dei formati particolari basta creare un pattern vedete che di nuovo c'è sempre l'ov crea un formatter partendo ov dall'informazione che è definita da un pattern e poi a questo punto il metodo pass e il metodo format lavorano usando il riferimento a questo formatter che quindi gli dice in che formato stampare oppure in che formato leggere tutta la parte di aritmetica avviene con i modificatori no? quindi plus e minus come dicevo prima oppure ho il metodo with che è un modificatore generalizzato che ha bisogno di un'altra classe che si chiama temporal adjuster che definisce le regole con cui si modificano le date ma senza, anche senza andare sui temporaggiastri che sono molto, diciamo così, specifici qui ci sono i metodi principali per fare aritmetica con le date quindi se ci capita un esercizio in cui dici allora questa che ne so, varie, mh, stampa o calcola la data di domani okay, noi sappiamo che ci sarà un giorno plus years da qualche parte Plus days, scusami, qui c'è il minus, ma c'è anche il plus. Plus days, e quindi userò questo metodo per ottenere quell'oggetto. Cioè non mi voglio mai trovare nella condizione di dover dire ok domani che cos'è? Allora, per ottenere il giorno di domani devo sommare uno al giorno di oggi, a meno che oggi non sia l'ultimo giorno del mese. Allora devo capire quale mese è, per capire qual è l'ultimo giorno, e capire se è un anno business stile nel caso in cui siamo a febbraio e se per caso dicembre invece devo cambiare anche l'anno, quindi un concetto semplice come dire domani richiede una serie di casi particolari, che se mi invento io di sicuro dimentico un pezzo, quindi cerchiamo di usare il più possibile non i dati disaggregati anno, mese giorno, ma gli oggetti completi che hanno già l'intelligenza per poter fare tutte le operazioni che ci servono, quindi alla fine qua c'è un lungo elenco di metodi che di fatto dovrebbero no, darci il prossimo mercoledì o cose di questo genere, no? eh, anche tutte le fu diciamo funzionalità anche maggiori di quanto non ci servono. Eh, L'ultima cosa che ci può servire, questa è una carrellata, poi chiaramente quando poi ci serviranno andremo a leggere la documentazione anche di queste classi, eh, gli le distanze, gli intervalli di tempo. No? Cioè, più avanti mi, mi viene in mente che più avanti quando faremo le simulazioni diremo guarda eh, simuliamo il fatto che arrivi un cliente ogni due minuti allora questo due minuti cos'è? è una durata di un intervallo non è un punto nel tempo, sulla, non lo posso mettere nella serie di tempi lui scorre nella serie di tempi, è una distanza che posso applicare a un qualunque è come fosse un vettore non applicato no? Una durata è eh, uno, uno scostamento di tempo da applicare a un certo momento. Allora, eh, in, eh, in questo caso potrei definire un oggetto di tipo duration che ha come unica informazione la durata dell'intervallo. E poi ovviamente potrò applicare i plus e i manus eh, a una data esistente per aggiungere o sottrarre una certa duration. Quindi si userà abbastanza questo oggetto qua per misurare degli intervalli di tempo. Più complicata è la classe period, perché misura intervalli di tempo con riferimento al calendario. Quindi se ti dico quanto, qual è la distanza di tempo da quando sei nato a oggi, duration mi dà i nanosecondi che sono passati da quando sono nato, non voglio saperlo invece period mi dice sei nato e ti dà quanti anni, quanti mesi, quanti giorni quante ore, quanti minuti, quanti secondi perché lo stesso intervallo di tempo me lo traduce in unità umane e non semplicemente in unità macchine ovviamente dipende da cosa ci serve di solito è più utile a livello di algoritmi duration perché dobbiamo fare somma e sottrazione di, di tempi e solamente alla fine eventualmente questo qua era vero qualche anno fa ecco. e, e, e questa cosa era vera eh, invece quando ci serve solamente estrarre questi tipi di campi. Vabbè, qui ci sono alcuni esempi, anche qua lascio, lascio queste slide qui non tanto per imparare la memoria, ma per avere come riferimento quando ci serve. Voglio calcolare la differenza tra due istanti di tempo, uso il metodo between. Di nuovo questo è un metodo di factory che, dati due oggetti, mi restituisce un oggetto di tipo duration i metodi factor sono tutti metodi statici quindi si applicano sul nome della classe e poi ci sono alcuni eh, metodi che fanno da bridge da conversione tra le classi vecchie e le classi nuove cioè se noi possiamo usiamo sempre queste classi qua di java.time però magari c'è una parte di programma che ha ancora o una libreria che usa java.date uh, allora dobbiamo capire come fare a convertirlo, ad esempio c'è un date.toInstant che prende un oggetto date che in realtà sappiamo nonostante si chiami date che è un istante di tempo macchina, toInstant mi dà l'oggetto effettivo. Oppure la stessa cosa c'è. Quindi sono stati aggiunti dei metodi alle classi vecchie per renderle compatibili con quelle nuove. Speriamo di non averne bisogno. E poi ci manca ancora un passo. L'ultimo passo per avere la panoramica completa, è perché i nostri programmi non sono solamente scritti in Java, ma per un certo punto devono interagire con i dati presenti in un database. Allora SQL a sua volta ha, dei, ha un suo modo di rappresentare le date. Quindi dobbiamo cercare di capire, allora, ma le informazioni temporali come sono rappresentate in SQL in generale, nello standard, ma in MySQL invece nello specifico hanno delle differenze rispetto allo standard e poi una volta che so come sono rappresentati i dati in MySQL, quello che io leggo lo leggo attraverso la libreria JDBC e che tipo di oggetti mi dà la libreria JDBC? Mm? Quindi questo passaggino dobbiamo ancora fare. Allora, nella standard SQL, se andate a prendere lo standard, ti dice, l'ho preso da Wikipedia, tanto per capirci, ti dice, in SQL ci sono questi dati, questi tipi di colonne. Date, time, timestamp, date è una colonna che contiene solo da una data, time è una colonna che contiene solamente un orario con una certa granularità non definita ma di solito 100 secondi quindi qualcosa meno di un microsecondo o timestamp che invece è una colonna che contiene internamente sia data che ora. Poi alcune di queste possono avere una variante With Time Zone, in cui la, la, la componente ora non è solamente un'ora assoluta, ma è un'ora con un fuso orario associato. Questi sarebbero i tipi di dati ufficiali di, del, di SQL. Ecco, se c'è un campo in cui le varie implementazioni del database divergono di più, è proprio la gestione delle date in SQL. Perché in MySQL ci sono dei, anche qua dei tipi di dato, ma che si comportano in modo diverso rispetto allo standard. C'è un campo date, ma non si comporta esattamente come lo standard date perché per motivi suoi supporta solo le date dal 1 gennaio dell'anno 1000 al 31 dicembre dell'anno 999. Quindi, se tu vuoi rappresentare la storia, eh, diciamo così, dell'impero romano eh, non puoi con un oggetto date ok oppure c'è l'oggetto date time che contiene uno, una parte date e una parte orario e questo qua però anche qua va nello stesso range poi c'è un altro tipo di dato che si chiama timestamp che in realtà l'SQL standard non prevede ma implementato in MySQL che anche, anche esso rappresenta data e ora quindi è imparentato con date time, con la differenza che internamente è rappresentato da un numero in millisecondi, che però ha come range solamente, chiaramente 1 gennaio 1970, perché è il punto di inizio che abbiamo scelto come riferimento di partenza, e valore massimo 19 gennaio 2038, perché è lì che finiscono i 32 bit del numero intero rappresentato. No, nel 2038 avremo un bel casino perché tutti quelli che misurano le date in millisecondi su 32 bit l'orologio riparte da zero. Quindi, nel frattempo, i vari sistemi operativi sono stati ormai passati a una rappresentazione a 64 bit del tempo. Ma non tutti, magari alcuni device che ci sono in giro. E il 2038 si sta avvicinando ogni anno di più. E quindi, tutte le colonne di tipo trainstamp in tutti i database MySQL del mondo smetteranno di funzionare perché il giorno lì diranno, ok, è il primo gennaio 1970, perché il numero intero è andato in overflow, Puff, è, tornato da, è ritornato a zero, Vabbè, abbiamo ancora un po' di tempo per aggiornare i nostri database. Quindi hanno un comportamento non del tutto standard, poi c'è un campo time, che ha un range strano non chiedetemi perché ha questo range di tempo la colonna time e non semplicemente a 0,24 quindi in realtà è un time ma dentro può coprire diversi giorni e poi c'è una colonna year che è molto fantasiosa perché a seconda che tu ci metti dentro un numero di due cifre o un numero di quattro cifre lui lo interpreta in modo diverso normalmente si dice per motivi storici no? perché è stato così nelle prime versioni e poi ci hanno paccioccato sopra aggiungendo funzionalità, però non ho potuto eh, renderlo incompatibile col passato. Questo è, questo ci teniamo. È chiaro che magari ci conviene andare a non sfruttare troppo i comportamenti un po' strani, no? quindi magari io cercherei di usare il più possibile sempre i campi date time, oppure solo date se abbiamo solamente una data, sperando di non sforare i suoi limiti della rappresentazione. E poi l'altra cosa utile da tenere presente è che SQL ha una nutrita serie di date che lavorano sulle funzioni. No, come ho detto, di funzioni che lavorano sulle date. Quindi, quando fate una query, che ne so, se volete dire, eh, verifica se ci sono due eventi che, si sono, che sono accaduti in due giorni consecutivi. E ci sono dei metodi per farlo, ad esempio c'è eh, date, date sub, so tra due date, o date difference, oppure date add, eh? che permettono direttamente dentro una query SQL di calcolare il giorno dopo, il giorno prima, la differenza tra due date, la differenza tra due orari, eccetera. Oppure vi, vi, caricate, vi caricate il dato in Java e poi usate le classi java.time per fare la differenza. Però a volte no, alcune operazioni è più comodo farle direttamente dentro la query SQL. Ad esempio, contiamo il numero di eventi che sono capitati in ogni mese. Allora dovrò fare un count, un sum, group by che cosa? non group by data, perché ogni, se no mi, mi dividerebbe ogni singolo giorno, ma group month della data, quindi prendo una data, estraggo solamente l'informazione mese e poi faccio il group by su questo, o il count distance su questo. Ok? Quindi di nuovo questa è una tabellina che non ci sogniamo di imparare a memoria, ma quando stiamo impostando i nostri problemi, e c'è da fare un'operazione col tempo andiamo sempre a dare un'occhiata se per caso c'è un metodo che ci, ci può semplificare la vita e si può evitare di fare noi conticini facendo la sottrazione dei minuti, dei giorni, delle settimane ok? che è sempre il modo sbagliato a volte si può fare a volte invece mi conviene leggere il dato così com'è e poi elaborarlo in Java dove ho probabilmente dei metodi anche più, più potenti più completi Sì, prego Eh, non mi piacciono le frasi che hanno dentro sempre. No? Un database è sempre più efficiente di un'applicazione, dipende da cosa gli chiedo di fare. Perché a volte magari gli chiedo di fare una join di una tabella molto grande con se stessa per estrarre solamente un certo dato che a volte invece potrei calcolare più velocemente. Cioè dipende dipende da, dai casi. quindi se io riesco a fare il filtro direttamente nel database e quindi mi servono 10 dati e estraggo già direttamente quei dati che mi servono, tendenzialmente è più veloce che non eh, estrarre tutti i dati e poi a livello di codice Java fare questo filtro. Seppure non dobbiamo dimenticare che il database è efficiente quando riesce a usare gli indici. Chiave, chiave primaria, chiave esterna, indice unico, eccetera, eccetera. Allora lì quando fa le join, lui in realtà lavora sull'indice ed è velocissimo. Ma se noi stiamo già facendo magari una join su due campi che non sono indicizzati, quindi non sono chiavi esterne l'uno dell'altro, oppure peggio ancora sono calcolati, oggi join con un'altra tabella di la data più uno, no? la data di domani, allora praticamente lui deve fare una join, un confronto su una colonna calcolata e non può usare l'indice e quindi è obbligato a calcolare tutti i campi e, e quindi fa, fa un'operazione che ha una complessità n quadro. quindi sì, il, eh, il database se usato bene tende a essere più efficiente se lo usiamo per le cose che è capace a fare bene quindi facciamo solo attenzione alla complessità delle, soprattutto delle join che gli diamo da fare eh, sapete che c'è un comando explain che se mettete fate lo scrivete da qualunque query ci mettete davanti la parola explain il database ti spiega quali sono le operazioni che intenderebbe fare per eseguire quella query e allora è carino perché ti dice qui uso l'indice e qui invece faccio un full scan cioè devo andare legge a leggere tutta la tabella per andare a confrontare i valori Allora se ho il full scan su tabelle che pre presumo essere grandi cerco di riscrivere la query in modo diverso quindi la stessa ottimizzazione che faccio col codice java la posso fare nello scrivere la query o la separo in varie parti questo è il mondo del database noi nel mondo del database non lo vediamo nudo ma lo vediamo filtrato no? rispetto a quanto ci dà la libreria JDBC noi i dati li abbiamo dentro un result set li inseriamo dentro uno statement un prepare statement allora, quali sono i metodi per leggere o scrivere colonne il cui valore sia di tipo data, ora, eccetera? E qui purtroppo ci sono le brutte sorprese, nel senso che nella libreria Java.sql sono definiti tre classi, che si chiamano date, time e timestamp. Che più o meno sono imparentate con la colonna date, con la colonna time e con la colonna date time, non timestamp, perché ricordiamo che timestamp non è standard, con la colonna di tipo date time del database sottostante. Poi in realtà sono tutti dei mezzi inganni, perché tutte queste tre classi altro non sono che sottoclassi di date. Quindi se noi leggiamo una colonna date nel database okay, che contiene solo una data e quando dal result set estraiamo quel valore getDate mi dà un oggetto java.sql.date Quell'oggetto java.sql.date, essendo un figlio ereditato da java.util.date, contiene la data ma anche l'ora che ovviamente è stata messa a 0.0.0 ma quell'ora c'è dentro quindi se faccio dei conti devo tenerne conto. Idem se estraggo un time dentro una colonna time che mi dà un orario e io faccio gettime in Java per estrarre quel, quel campo dal risultato della query, quello mi darà un oggetto con quell'ora, quei minuti, quei secondi del primo gennaio 1970 perché dentro è una data completa e eh, ci ha messo zero il suo zero in termini di data è il primo gennaio 1970 quindi un pochino porcate siamo ecco. ehm. devi solo fare attenzione ricordate perché lui l'oggetto con le informazioni le ha dobbiamo fare attenzione a non usarle hm? ehm. quindi sono classi ancora diverse rispetto a quelle di cui abbiamo parlato prima ma le nascondono dentro. E però sono gli unici, gli unici tipi di classi che possiamo usare nei metodi set e get quando abbiamo a che fare col prepare statement oppure con il set. Allora noi cosa cercheremo di fare? Cercheremo di eh, usare questi tre classi solo proprio esattamente quando chiamo il set o quando chiamo il get, e poi subito prima o subito dopo avere gli oggetti di tipo java.time. Vabbè, qui c'è la tabellina di conversione tra le varie colonne del database e i vari tipi di, di GET che posso fare. Allora, per cioè così, far convivere questi due mondi, hanno aggiunto dei metodi, ad esempio, a questo java.sql.date che in questo caso supporta un metodo che si chiama toLocalDate quindi tipicamente io dovrò fare, faccio con una query result date, del nome della colonna e subito punto toLocalDate quindi per un istante di tempo avrò la vita di quell'oggetto lì che ha l'ora, minuti, secondi impostati a zero ma io non li volevo ma subito dopo faccio un toLocalDate che me li me li cancella no? e torno nel mondo pulito e ordinato di java.time. E viceversa, se io invece voglio ottenere un oggetto date, java.sql.date, perché mi serve per passarlo a un setter del, set, del prepare statement, posso usare il metodo valueOf, che è un metodo statico di date. Quindi scriverò java.sql.date.valueof tra parentesi la local date che avevo nel mio programma e viceversa, questo per quanto riguarda date che è quello più frequente, se io invece avessi un date time farò lo stesso gioco con la classe timestamp o con la classe local date time Io questi ragionamenti li ho riassunti in questa figura eh? che teniamocela come riferimento comodo perché ovviamente a memoria uno non si ricorda queste cose, per, fare, per vedere come passare dalle classi local date e instant, che sono le due più frequenti, qui ho messo chiaramente le operazioni più frequenti, a da e verso le classi java.sql. E quindi tra l'altro quelle in grassetto sono value of e to local date, sono le due operazioni più frequenti è possibile, queste, quindi tra local date e date ho queste due conversioni, tra instant e timestamp ho queste due conversioni, poi ho messo anche le conversioni diagonali, no? tra timestamp e local date, anche se è leggermente improprio, perché timestamp contiene anche informazioni di tipo tempo, ora, mentre local date le perderebbe, però a volte... No? In questo caso mi restituirebbe un local date time e non solamente un local date. Quindi con questi metodi to che convertono, tu, tu qualcosa, tu qualcosa, eccetera, oppure metodi value of che costruiscono, riusciamo a cavarcela. Quindi per noi cosa significa? Noi eh, non possiamo non conoscere nulla della classe date perché è obbligatorio usarla per poterci interfacciare con il JDBC, col database, supporta solo quello. Ma cercheremo di confinare il suo utilizzo all'interno dei metodi del DAO. I nostri metodi del DAO riceveranno sempre parametri di tipo java.time, qualcosa, così come nel model, così come nell'interfaccia grafica, abbiamo già visto che l'oggettino calendario che c'è nella tra i tre componenti di JavaFX lui ritorna già un oggetto di tipo local date, non una stringa o un'altra cosa. Quindi cercheremo di lavorare in tutto il programma con i dati, diciamo con le, con le classi pulite di Java.time e solo quando dovremo interagire col database, localmente, in quella riga lì in cui facciamo il get o in cui facciamo il set del prepare statement, applichiamo una di queste conversioni per riuscire a passare l'oggetto che gli serve o a leggere l'oggetto che che ci restituisce per poi immediatamente convertirlo. Quindi questa è un pochino la fine della storia di oggi che si centra su questo schema qui. Come vedete java.util non l'ho manco scritto, le classi java.util.date, perché di quelle possiamo proprio farne a meno. Quelle java.sql no, perché JDBC non è stato aggiornato e continua a lavorare con, con quelle classi lì, quindi dobbiamo fare un passaggio in più di conversione che ci ha comportato dover capire anche ehm, le, le, le, diciamo così, le classi precedenti Quindi tipicamente quello che scriveremo saranno cose di questo genere questo è il riassunto dei riassunti quello che voglio assolutamente evitare per me stesso ma anche per voi è che facciate delle schifezze che si trovano purtroppo tantissimo in giro, no? Perché uno dice: Ma allora senti, io ho una data, ma voglio sapere il mese, voglio sapere il giorno, allora no? la converto in stringa ed estraggo il quarto il quinto carattere di quella stringa, poi magari lo converto in intero, poi magari ci faccio cose. Eh? No. Ok? Quindi tu string a parte che questo è un oggetto date, già mi sta male, poi toString, se devo fare un'operazione sui giorni, sul, sui mesi, oppure gente che costruisce una data, andando a costruire una stringa e poi cercando di leggerla, no. cioè abbiamo localdate.ov che prende già proprio il mese, anno, mese, giorno e me lo costruisce, Quindi, no. oppure lavorare come dicevo sulle, sulle date disaggregate, cioè questo è un tentativo di implementare il concetto di domani se io ho giorno mese anno diverso che qui non è neanche completo perché io ho messo eccetera perché le regole sull'anno bisestile sono più complicate, perché sapete che un anno bisestile sia è multiplo di 4, ma non se è multiplo di 100, ma in realtà lo è se è multiplo di 400. Questa non è una regola completa, ma è la regola che per i prossimi 5-10 mila anni è sufficiente. No? Però, eh, non tiene conto di, dei secondi, non tiene conto di altri fattori che potrebbero succedere. Okay? Quindi, se vi accorgete che state per scrivere codici di questo genere, fate un passo indietro. E ditevi, di sicuro c'è un metodo più furbo. O lo faccio fare al database, o lo faccio fare alle classi di Java.time, ma non mi metto io di sicuro a farlo. Ok? Ok. Eh, io con questo ho finito questa carrellata, chiaramente poi quando faremo gli esercizi adesso andremo poi a applicare queste cose che abbiamo visto, soprattutto quando no, lavoreremo poi sulle differenze tra date e cose di questo genere, molto lo faremo nelle simulazioni. E per ora io vi do appuntamento quando la settimana prossima Uh, no, la settimana prossima, prossima salta completamente giusto? perché noi abbiamo lezione solamente la prima, la prima parte e quindi alla settimana ancora successiva il giorno uh, parlando delle settimane successive uh, il giorno se non sbaglio il 25 aprile che è martedì salta ovviamente il laboratorio ma visto che ultimamente il laboratorio non è che sia strapieno uh, uniremo le due squadre per quella settimana entrambi al 26 il mercoledì pomeriggio ok? Allora noi ci vediamo la prossima volta, se non sbaglio, il 19 o giugno di lì. Buone feste!